È ancora Pasqua. Questa volta la Chiesa ci consegna l'immagine di Gesù Buon Pastore, è lui il bel pastore delle pecore. Gesù tiene molto a questa immagine. Lui si presenta anche, come sappiamo, come l'agnello, ma ecco c'è questa attenzione, la liturgia pone questa attenzione particolare a Gesù Buon Pastore, è lui il pastore grande, il bel pastore delle pecore. Noi tutti siamo il suo gregge, non ci ha consegnato Gesù un gregge perfetto, di perfetti, di pecore ben inquadrate che camminano perfettamente a seguito del suo pastore. Ci sono, come sappiamo, anche pecore che si smarriscono, pecore che non appartengono all'ovile di Cristo, Gesù stesso a ricordarcelo, che però meritano di essere accolte e noi, come chiesa, ospedale da campo, possiamo. Usare questa espressione tanto cara a Papa Francesco, dobbiamo effettivamente essere accoglienti, disposti ad accogliere queste pecore che sono di Gesù, anche se non sono temporaneamente nell'ovile di Cristo, come Gesù ha fatto con quella samaritana che ha potuto dire «Quest'uomo che ho incontrato mi ha detto tutta la mia vita», come ha potuto fare Zaccheo che si è sentito accolto, che ha accolto Gesù nella sua casa e ha deciso di cambiare vita, come ha potuto fare la Maddalena che si è sentita perdonata e amata per aver molto amato, come ha potuto fare il cieco di Gerasa che si è, si è affidato a lui e è uscito dal, dal suo buio spirituale e fisico, come ha potuto fare lo zoppo sul lago e poi quel criminale, quel ladrone che era alla sua destra, oggi sarai con me in paradiso, erano tutte pecore smarrite e questo ci dice quanto noi dobbiamo amare il nostro prossimo e quanto noi dobbiamo impegnarci per non classificare, per non giudicare, per non mettere ecco, il nostro bollo, il nostro giudizio su quelle persone, per non identificarle esclusivamente come persone fuori del gregge, molto probabilmente Gesù le considera più dentro di noi, ecco, più meritevoli di amore, proprio perché hanno molto peccato, hanno bisogno di essere amati, è lui il pastore delle pecore, non siamo noi, E anche noi che siamo presbiteri, ministri della Chiesa, in quanto pastori dobbiamo essere non dominatori del gregge, ma piuttosto attenti a curare le ferite, ad accogliere coloro che hanno il cuore ferito, ad essere prossimo per loro, ad amarli come Gesù ci insegna. Nelle sue mani ci consegniamo, in mano tua, Domine, nelle tue mani ci consegniamo e consegnandoci nelle tue mani siamo certi che tu, buon pastore, non ci abbandonerai mai. Nessuno, nemmeno quei falsi pastori di questo tempo contemporaneo, di questo nostro mondo, ci potranno deviare perché siamo certi che ci condurrai nei campi della gioia, della prosperità e della pace. Buona domenica.